Ragazzi, è uscito Joker, quella bestia psicotica di Joaquin Phoenix. Ma veniamo al dunque. Joker è un film che merita? È un progetto che si iscrive all'interno del Pantheon Transmedia Cross Media? No. È forse un non film? Sì, perché non è la parabola redentiva o involutiva di un personaggio, né la sua sublimazione, come direbbero i sociologi americani, della prima ora. Purtroppo è solo, ripeto, solo uno stato mentale. Eh, attenzione però, uno stato mentale deviato, psicotico. Il messaggio sociale non c'è, né ci potrebbe essere, perché non c'è sviluppo diegetico, come direbbe il linguista Jeunette. Gotham è zozza, turpe, grigia, e tale è. Joker, Joker è un deviato, psicotico, narcisista perverso, e tale è. Rimane quindi il non film di Todd Phillips non emoziona, ma perlomeno fa parlare di sé e riflettere. E questo basta, secondo me, per andare in sala a vederlo. Il me, il me, il me.